Ciao ragazzi, andiamo a vedere un altro esercizio di come calcolare l'insieme first and follow Allora, abbiamo questa grammatica e dobbiamo trovare i first e follow Allora, S produce A A produce A terminale B O A D terminale B produce B E C produce C. Però, come possiamo osservare questa grammatica presenta un problema di questi che abbiamo discusso in un video precedente. La grammatica presenta ricorsione a sinistra perché qua A produce A. E questa ricorsione deve essere eliminata per poter continuare. Andiamo a vedere come si fa. Come abbiamo già detto, quando la ricorsione da sinistra è diretta, cioè a produce se stesso viene applicato questo tipo qua per poter eliminarla andiamo al nostro esempio per vedere come si può fare allora il metodo è questo il tipo che dobbiamo applicare è questo andiamo a vedere la produzione che ha il problema è questa A che dà A terminale B o A D quindi abbiamo che questo è A del tipo A grande, A piccolo e questo è beta. Quindi abbiamo che A produce beta A primo, cioè A produce beta, cioè A terminale B, cioè A terminale B. È una nuova produzione A primo e poi A' produce A piccolo A primo dove A è D o Epsilon, quindi questo qua va sostituito con questo. E la grammatica diventa così quindi possiamo adesso su questa grammatica calcolare l'insieme first and follow andiamo a vedere come si fa adesso andiamo a calcolare prima l'insieme first per calcolare l'insieme first conviene cominciare da sotto verso sopra cioè calcolare prima il first di c poi di B, di A' eccetera quindi festi C C produce solo G terminale quindi festi C e G terminale festi B Uguale, produce solo biterminale. Quindi, quando la produzione è solo un simbolo terminale, il first di questa produzione è sempre il simbolo terminale. A primo first di A primo. Produce D terminale A' o Epsilon quindi il first di D A' cioè di questo qua è sempre il primo simbolo terminale cioè D ed Epsilon First di A comincia con un simbolo terminale, quindi è il simbolo terminale e first di a che è uguale con a è così però non lo scriviamo tutto perché già lo sappiamo e poi first di s è uguale con first di A che first di A è uguale con A A terminale allora abbiamo finito con l'insieme first andiamo adesso a calcolare l'insieme follow per calcolare l'insieme follow Dobbiamo considerare solo la parte destra della grammatica, cioè questa qua. Procediamo. Il primo che dobbiamo accolare è il simbolo dello start, cioè S. Follow TS è uguale sempre con il dollaro. Poi, follow di A. Follow di A. Il follow di A, come possiamo vedere, è l'unico elemento della produzione. Quindi, il follow di A il follow di S. con follow di S. Che è uguale con il dollaro. poi il prossimo simbolo non terminale nella parte destra della grammatica è B. Follow di B. Il follow di B è il first di A primo. Adesso questo che dobbiamo fare è di Guardare se il follow di A' contiene Epsilon. Eccolo. Quindi, da questo insieme qui, dobbiamo eliminare Epsilon. Dobbiamo procedere. Unione. A' era l'ultimo elemento della produzione. Quindi, giravanti. Unione follow A. Quindi questo uguale con first di A' meno epsilon, cioè solo D. E follow di A è dollaro. Quindi il follow di B è D, virgola, dollaro. Questo insieme. Allora abbiamo finito con follow di B. Il prossimo simbolo non terminale è A'. Follow di A'. Allora il follow di A' come possiamo vedere è l'ultimo elemento della produzione quindi il follow di A' gira è uguale con follow di A A' c'è anche qui però viene prodotto da se stesso quindi non lo scriviamo quindi il follow di A primo e solo follow di A. Il follow di A è dollaro. E qui abbiamo finito. Abbiamo calcolato sia l'insieme first sia l'insieme follow. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. Potete scaricare l'esercizio risorto dal link che ho messo sotto nella descrizione e potete vedere tutto il mio lavoro sul mio sito personale ho messo anche questo link sotto nella descrizione alla prossima, ciao!